Ehm, voi sapete che normalmente io non faccio questo tipo di discorso però visto che parliamo sempre di Torah visto che noi, questo è un canale tecnico dove noi studiamo la Bibbia ehm, oggi ho ricevuto una, il pianto di un fratello guardate cari amici che quando un figlio di Dio piange è scritto nella parola che Dio raccoglie le sue lacrime non solo è scritto un'altra cosa nel Tanakh che quando uno tocca un figlio di Dio è come se toccasse, anzi tocca la pupilla dell'occhio di Dio perché questo fratello piangeva un uomo della mia età perché dovuta alle contingenze di questo periodo era andato presso un caf e ha toccato con mano la drammaticità della nostra situazione economica in Italia. Un conto è sentirla raccontare per televisione, un conto è toccarla con mano. Due settimane fa con Tiziana, che ringrazio pubblicamente, perché si sta impegnando molto nel suo piccolo grande cuore, grande cuore, si sta occupando molto di, di raccogliere la sofferenza dei figli di Dio, vedete, non è necessario raccogliere denaro. La Chiesa l'ha sempre fatto. Le associazioni di volontariato l'hanno sempre fatto. Ogni comunità alla quale voi appartenete, ce ne sono almeno, almeno una ventina, in teologia 1, hanno sempre fatto questo quello che voglio dire io oggi la curiosità è che noi abbiamo lo strumento e la potenzialità per non vedere più piangere dei figli di dio perché non hanno il pane da portare a casa vivere sempre con la sensazione di essere sotto strozzo un po una situazione che richiama un po quello che è successo in Pesach Sheni, eh, ma ancora meglio appesa a Crishon, quando i figli di Israele eh, nella prima Pasqua eh, avevano il potere del faraone contro e nella seconda Pasqua avevano un liberatore, Giosia, che gli ha, gli ha fatto fare la Pasqua dopo che non si faceva da secoli, dai tempi dei giudici, è scritto nel libro dei Re e nelle cronache. Noi abbiamo la possibilità, e questa è la cosa che, alla quale io personalmente non mi rassegno, non è possibile sentire la parola di Gesù, i poveri li avrete sempre tra di voi, come se fosse un giustificativo per il fatto che i poveri devono esistere. Non funziona così. Amici, fratelli, persone che per caso siete entrati su questo canale, non funziona così. Dio ci ha dato la possibilità di azzerare tutto e ripartire da capo, altro che il gran reset. Il gran reset lo dobbiamo fare dentro di noi, non possiamo più dare la colpa a quel partito che ci ha tradito a quel sistema politico che ci ha tradito non possiamo sempre dare la colpa agli altri anche se abbiamo ragione tante volte questo sistema diabolico economico lo abbiamo costruito noi non è venuto un alieno da un altro pianeta con buona pace di chi dice queste corbellerie a crearci il sistema Dio ci ha liberato ci ha dato la Torah. Nella Torah, che i cristiani non leggono più perché tanto tutto è compiuto, pare che non c'è scritto così nel Vangelo, ma lasciamo stare, che è vero che Gesù ci ha salvati, ma non ci ha detto vivete come vi pare, fate un sistema economico demoniaco e fate morire di fame i miei figli. Non ci ha detto questo. Non solo uno iota della Torah può passare, noi diremmo, inosservato, che non sia adempiuto. E allora la Torah ci dice come fare affinché tutti possiamo avere da vivere dignitosamente e quindi nessuno può essere più dignitoso di un altro. La Torah lo dice, le leggi ci sono, bisogna applicarle per primo nella nostra vita. Se noi creiamo dei link, dei remezim, con le persone, con i fratelli, in questo sistema economico che vada per conto proprio, non lo stiamo neanche per dire a giudicare, però i risultati sono che i nostri fratelli piangono e vanno a casa umiliati, il nostro Dio non ci ha liberato dal peccato, e non ci ha giustificati, non ci salverà dalla, dalla fossa e ci farà risuscitare per vivere una vita di oppressione e di disastro ma lo ha fatto per darci una vita piena. Basta applicare e ubbidire a quello che Dio ha scritto. Non si può prendere la Torah l'Antico Testamento, solo quando ci fa comodo e dire quel versetto dice allora cerchiamo di essere coerenti con noi stessi, non diamo la colpa agli altri, non diamo la colpa alle banche, al sistema economico, le banche sono istituzioni che sono nate se non lo sapete in seno alle chiese per aiutare e favorire o le persone che erano state sequestrate siamo nel XIV-XV secolo eh? le istituzioni cristiane l'occidente le banche sono nate così i monti di pietà le casse di risparmio sono nate per aiutare le persone se cioè, poi siamo entrati, li abbiamo fatte entrare in un sistema macroeconomico, macromondiale, che usano le banche non per un fine etico, ma per un discorso economico legittimo e legale, non possiamo dare la colpa alla banca, non esiste la banca, esistono degli uomini. Siamo noi che dobbiamo convertire il nostro cuore se siamo davvero nella grazia, se Dio ci ha dato lo Spirito Santo da poter vivere la legge, perché se no noi non riusciremo nemmeno a spostare un ago in un pagliaio, nemmeno a spostare uno iota se siamo rinati di nuovo se, se, se, se abbiamo questa forza di mettere le leggi che ci sono nella Torah e riprese anche nel Nuovo Testamento per cambiare le sorti economiche di questo paese noi siamo italiani siamo generosi siamo un popolo siamo un popolo un popolo anche se l'inno nazionale dice che non siamo un popolo di persone che io reputo sante io le reputo sante santi navigatori e poeti, però siamo solidali. Abbiamo un credito, siamo un popolo di formichine, abbiamo 8.800 miliardi in banca, a fronte di un debito pubblico di 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 6, 2 miliardi e 7. Abbiamo quasi 4, quasi 4 volte di più in banca. Vogliamo usare questi soldi per chi conosciamo per dargli la dignità del lavoro? Vogliamo azzerare il debito che magari ha con noi e aiutarlo a ripartire? Questo canale non raccoglie soldi. Questo canale è un canale che vuole parlare di Torah. Convertiamo tutti il cuore a Dio. Aiutiamo chi è in difficoltà. Ma attenzione, promuovendo la sua professionalità, non facendogli la carità, dandogli dei soldi. È un crimine non facciamo del bene né al fratello ma neanche a noi. Ci piacerebbe che a noi qualcuno ci desse così soldi così? O invece ci piacerebbe che qualcuno ci assoldasse per fare un lavoro per il quale siamo qualificati e ci paga la giornata, non la mesata, la giornata, dice la Torah, paga la giornata, non la mesata, la 30, 60, 90, ma di cosa stiamo parlando? La Torah dice la giornata. E il fratello deve benedire Dio per la giornata. Possiamo farlo? Io confido di sì. Se convertiamo i nostri portafogli, e il nostro cuore si converte. Aiutiamo il nostro fratello, quello che noi conosciamo. Fratello vuol dire un italiano come noi. Non facciamo il giochino fratello della mia comunità, o cattolico, o prote, non mi interessa quello. Chi sappiamo in difficoltà lo possiamo aiutare possiamo creare qualcosa creare poieo è il verbo che si usa nella bibbia per dire quando dio la poesia la poiesis o dobbiamo vedere piangere i figli di dio dobbiamo vedere piangere i figli di dio perché non hanno da mangiare e noi abbiamo 8808 miliardi abbiamo quattro volte il debito pubblico possiamo aiutare una persona che conosciamo nel segreto lo possiamo fare Possiamo dare un messaggio così le banche capiscono che dietro quei numerini che ci sono in banca ci sono degli uomini? Con il rispetto del lavoro che fanno? Vogliamo rivoluzionare la società bene, rivoluzioniamo il nostro portafoglio, il nostro cuore. Applichiamo quello che dice la Torah e aiutiamo una persona, una, promuovendo la sua la propria dignità del lavoro. Uno, non tutti, uno! Noi, non le chiese, non lo Stato, io, tu, uno, ne devi aiutare uno! 8.800 miliardi. Possiamo aiutarne uno? Uno. Il sistema salta, si riessette e dice bene, adesso serviamo le persone. Lo strumento non è mai demoniaco. Lo strumento è neutro, si dice in teologia morale. Siamo noi uomini che lo portiamo avanti. Il coltello io posso tagliare il formaggio, posso uccidere un fratello. Allora, non accusiamo lo Stato, i partiti e l'economia. Non accusiamo neanche noi stessi. D'oggi in poi. Chi ha bisogno, e lo conosco di fianco a me, io devo risollevare la sua dignità, non dargli 100 euro. Devo inventare il modo perché lui possa portare a casa la giornata. Questa è la curiosità. Il titolo qual è? Siamo figli e viviamo da schiavi. Non voglio più vedere e sentire un fratello piangere perché non ha... Il pane da mangiare. No. Chiudo tutto, eh.